è una scarpa da tennis però in realtà come avete visto nelle foto si può indossare anche su un abito un pochino più elegante quindi si può portare con un abitino e una scarpa col tacco si può portare sia d'estate che d'inverno grazie proprio al tessuto che ho scelto di utilizzare quindi affilato che ha una viscosa eh, insieme già mischiata con un Lorex argento chiaro che rende questa maglia anche molto molto elegante Uh, è molto versatile, quindi vi ripeto: si può portare d'estate, si può portare d'inverno, a primavera, in, in autunno, in tutte le stagioni dell'anno. Perché al di sotto basterà chiaramente uh, abbinare un abbigliamento adeguato. Quindi, diciamo che questa si sì, la chiamo maglietta, però in realtà può essere portata come soprabito, può essere portata a come coprispalla, ecco per esempio su un abbigliamento anche abbastanza aderente come quello che sto indossando io qua sotto se vogliamo andare un pochino a nascondere ehm, dei punti del corpo che non vogliamo proprio mostrare eh, però non rinunciare a un abbigliamento aderente si può tranquillamente poi indossare sopra senza andare a nascondere troppo l'abbigliamento che abbiamo eh, indossato al di sotto bene come avete visto già nelle foto, eh, veramente anche d'inverno con una magliettina a collo alto e a manica lunga, qua la spalla rimane scoperta quindi si fa vedere, fa vedere anche eh, l'abbigliamento che indossiamo al di sotto, quindi possiamo portarla davvero in qualsiasi occasione e, e anche la sera perché... Ora non so se si vede, ma dopo mi avvicino si vedrà molto meglio, è molto luminoso questo lurex e questo filato, l'ho trovato davvero eccellente da un'ottima resa, a differenza dei lurex che sono andata ad utilizzare anche per altri progetti, ecco come per esempio per l'abito mirage, io ho utilizzato una viscosa appunto, che questa è una fettuccia viscosa, e l'ho abbinata a un filato il lurex, sinceramente dove ho lavorato anche il lurex un pochino il tessuto, il, la lavorazione è rimasta un pochino più rigida. In questo caso la morbidezza di questo filato è straordinaria, anche con la lavorazione non è assolutamente rigida, è morbidissima e veramente indossata, mh, è, è piacevole, è piacevole proprio indossarla anche sulla pelle direttamente, quindi con una canotta di sotto. Questa è la parte frontale, adesso vi spiego un attimo il taglio di questa lavorazione, questa è la parte eh, posteriore. Qui siamo... Come misura ha una taglia unica, quindi si può portare dalla smola, la media alla large e anche alla extra large alla, o la doppia XL, perché eh, vedremo durante il tutorial come poter andare ad allargare qua le parti laterali e volendo anche come andare ad allungare tutta la lavorazione e rendere questo eh, soprabito maglietta, come la vogliamo chiamare, più lunga. Allora, noi lavoreremo nella prima parte del tutorial tutta la parte centrale, quindi ho suddiviso i video e i tutorial in tre parti. Nella prima parte della lavorazione, proprio passo passo, lavorerò insieme a voi dall'inizio alla fine, senza interruzioni, tutto il motivo. Quindi faremo insieme tutti i giri completi del primo e del secondo punto per vedere come andare ad agganciarlo. Poi da lì ho ripetuto un altro motivo qua per la lunghezza, cosa che se volete aumentare... La misura della maglia è possibilissimo lavorare un motivo in più e renderla anche più lunga. Faremo prima la parte frontale, quindi questa qua centrale lavorata in verticale, la faremo la parte frontale, la parte posteriore, nella seconda parte del video tutorial invece andremo a riprendere questa lavorazione invece orizzontale perché ci agganceremo su in alto e lavoreremo avanti e indietro in questo modo, con questo motivo orizzontale, prima per un lato. Poi per l'altro lato e poi per i lati della parte posteriore. Eh, nella terza parte invece del tutorial andremo a riprendere qua la parte del collo e faremo una leggera bordatura qua anche sulla parte eh, del, del braccio dove rimarrà il braccio poi scoperto e poi andremo ad unire i lati. Quindi ho diviso tutto, ho cercato di lavorare con voi tutto il progetto, quindi dall'inizio alla fine vedremo tutti i passaggi. Adesso vi metto anche lo schema da cui è nata uh, questa creazione, perché non è di mia iniziativa, quindi non l'ho inventato, ma ho preso uno schema online, Lì per lui non è, sembra semplice, ma poi in realtà uh, la lavorazione, durante la lavorazione ci sono dei passaggi che non sono molto chiari, però li rivedremo insieme. E, eh, Niente, vi faccio vedere il materiale che sono andata ad utilizzare proprio da vicino nel dettaglio, e che dirvi, vi faccio vedere anche la parte posteriore, quindi qua vedete lo sbraccio è molto ampio, anche qua durante la lavorazione lo sbraccio può essere ripreso, vedete questa è la lavorazione così come rimane nella parte laterale della maglietta, questa è la maglia aperta, a ah, me piace moltissimo, ecco giusto appunto l'ho chiamata mariposa proprio perché mi ricorda, una, una farfalla <ride> con questa lavorazione, e questo taglio quindi mi piaceva proprio andare a chiamarla in questo modo però si può realizzare in tutti i colori eh, se date un'occhiata al link del filato che vi lascio consiglio di, di guardarlo perché ci sono dei filati veramente di alta qualità tutti italiani, quindi filati pregiati italiani che derivano da degli stock di grandi case eh, produttrici a dei prezzi veramente competitivi e ehm, convenienti vi consiglio appunto di dare un'occhiata a questa fettuccia in particolare si, si trova anche su in altre tonalità io ho scelto, vi ripeto, il grigio chiaro però ci sono tantissime tonalità c'è cioè il fucsia, il lilla, eh, il verde scuro, il nero ci sono veramente tantissime altre tonalità date un'occhiata perché è veramente da non perdere vi faccio vedere la parte posteriore come avete visto nelle foto si può indossare su qualsiasi tipo di abbigliamento, molto versatile eh, elegante, femminile versatile, sportiva, casual eh, veramente si, si abbina a qualsiasi tipo di abbigliamento in qualsiasi stagione dell'anno proprio grazie al filato che è, non è né cotone né lana ma è viscosa è e l'orex quindi si può portare come avete visto su qualsiasi tipo di abbigliamento bene vi lascio subito a uno sguardo rapido ai materiali e prima di passare al tutorial vi faccio vedere anche le misure, prenderò uno spaccato della, della terza lavorazione, quindi della terza parte, dove sono andata a misurare veramente tutte le misure di questo progetto in modo tale che possiate subito orientarvi anche per la vostra lavorazione. Se avete bisogno di aiuto, domande da farmi o volete dirmi qualcosa non esitate a contattarmi, lasciatemi pure un commento e nel link del video, quindi nel, scusatemi, info del video in basso oppure sopra nelle it troverete subito il link diretto alla prima parte del tutorial. Vi mando un bacio grande. Vi aspetto sul mio canale per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto! Eccomi qua uno sguardo rapido ai materiali e poi cominciamo subito uh, con uh, la lavorazione, quindi vi lascio al tutorial. Allora, questo è il link al sito dove sono andata ad acquistare questa fettuccia uh, in viscosa e l'urex. Quindi siamo su filationline.it vi lascio nelle info del video anche il link diretto l'accesso a questo materiale, quindi proprio per la pagina della viscosa e l'Urex. Io vi consiglio di dare uno sguardo anche agli altri prodotti, perché veramente sono di alta qualità e eh, una, hanno un'ottima un resa. Bene, questa è la fettuccia che io ho scelto, questa è la grigio chiaro e l'Urex argento, io non so se vedete la luminosità di questo filato, e per tutta la lavorazione io sono andata ad utilizzare ehm, per ogni, ogni 100 grammi siamo all'incirca intorno ai 380 metri quindi per tutta la lavorazione io ho utilizzato 200 grammi di, di materiale e non le ho neanche terminati questo è tutto quello che mi resta della seconda, eh, della seconda rocca quindi sinceramente eh, come materiale eh, la resa è veramente ottima rispetto quantitativo in grammi. Um, ho lavorato tutto con l'uncinetto numero 3, quello con la puntina un pochino più grande, Questo. insieme a questi materiali vi occorreranno dei marcatori per andare a segnare la parte uh, dello, della chiusura qua della parte laterale uh, volendo anche per la parte qua del collo quindi io vi consiglio, ecco una cosa che erroneamente ho fatto durante la registrazione a non andare subito a misurare la parte qua dello scollo tant'è vero che poi ve lo dico anche nel tutorial sono andata a chiudere un pochino di più perché in principio avevo lasciato un pochino più aperto quindi vi consiglio nel, quando siamo alla parte finale di indossarla anche perché il motivo centrale è molto ampio e eh, già eh, come scollo avendo poi lasciato qua la manica aperta siamo su una misura credo giusta però si può aprire anche un pochino di più chiuderlo anche di più questo lo faremo insieme alla fine della lavorazione eh, per quanto riguarda le misure adesso vi lascio uno spaccato del terzo video riprendo l'ultima parte dove ho terminato la lavorazione con il metro sono andata a misurare in modo tale che abbiate anche voi delle misure subito per orientarvi sulla lavorazione vi ho già detto tutto nella, nella presentazione quindi per le taglie si possono lavorare veramente tutte le taglie può essere indossata da chiunque e come avete visto è versatile, elegante, è casual, è sportiva, si può veramente mettere su qualsiasi tipo di abbigliamento eh, Che dirvi in più vi occorrerà un metro ecco, giusto per andare a misurare qua la parte dell'ampiezza dello scollo e le forbici per andare a tagliare il filo. Quando saremo nella parte finale del tutorial della lavorazione, io ho scelto di andare ad unire le parti laterali e la parte qua eh, solamente le parti laterali perché questo lo faremo durante la ripresa del, dello scollo le parti laterali le ho agganciate con, con l'ago quindi sono andata a cucire con lo stesso filato quindi vi occorrerà un ago da fettuccia con la punta un pochino più larga per andare a cucire giusto eh, le, parti, le parti laterali bene, io ho detto questo vi lascio subito alla, alla prima parte del tutorial che lo trovate o in alto nelle info dei video consigliati oppure direttamente al termine di questo video cliccate sul link per la prima parte vi ripeto l'ho diviso in tre parti quindi troverete la prima parte per la lavorazione completa passo passo del motivo centrale sia frontale che posteriore l'ho lavorato proprio senza mh, interrompere la registrazione da cima a fondo per ogni giro e anche sul secondo punto. Eh, nella seconda parte invece vedremo la lavorazione verticale, quindi andremo a riagganciarci al motivo e lavoreremo ehm, in, in orizzontale, scusatemi, in questa parte orizzontale per le parti laterali, sia a destra che a sinistra, sia per la da parte davanti che per la parte dietro. Nella parte finale invece andremo a riprendere la bordatura qua del collo, a unire le spalle e le parti laterali con la cucitura. Bene, detto questo vi mando un bacio grande e vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale per i prossimi tutorial e per le prossime creazioni che andrò a pubblicare e a condividere con voi. Spero che questo progetto vi piaccia e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete bisogno di aiuto non esitate a contattarmi che vi risponderò il prima possibile e molto volentieri. Vi mando un bacio grande, ciao a tutti, e a presto! allora sì, eh, vi volevo far vedere la mia lavorazione terminata sono andata a, a, ad unire le parti laterali nel modo in cui abbiamo visto come vi ho fatto vedere quindi facendo proprio un'unione un molto molto leggera quindi questa era la lavorazione non sono andata assolutamente a tirare il punto ho solamente ripreso qua la parte del collo quindi come vi avevo detto io eh, sinceramente ho, eh, ho optato poi per lo scollo un pochino più piccolo perché per me mh, questa misura qua è più che sufficiente quindi sono ritornata all'incirca su 30 anche un pochino meno perché mi sono agganciata non sull'ultimo punto ma sul penultimo quello di maglie alte doppie queste qua del, del motivo centrale quindi su questo punto mi sono andata ad agganciare perché non volevo una cosa troppo scollata visto che la manica comunque rimane aperta la parte della spalla rimane scoperta in questo modo si vede anche un pochino di più la parte della manica ecco, quindi scusatemi se eh, mi sono vi ho fatta agganciare in un altro punto io ho ripreso un punto sopra come vi avevo detto sarei andata a riprenderlo ecco la cosa migliore è provarlo misurarlo, io non l'ho fatto erroneamente infatti ho sbagliato vi <ride> chiedo scusa, però è una cosa che si può tranquillamente modificare basta chiudere un pochino di più e il gioco è fatto Bene, detto questo, vi voglio dare due misure, perché questa maglia è una taglia unica, quindi può essere portata per una small, una media, una large, anche una XL, perché basterà, come abbiamo visto durante la lavorazione, se si vuole una cosa un pochino più ampia qua, o anche un pochino più lunga, andare a fare. Innanzitutto, se si vuole allungare subito nella prima parte del tutorial andare a lavorare un motivo in più quindi anziché tre motivi come ho fatto io andarne a lavorare un altro sempre nello stesso modo per avere la, il maglioncino più lungo nella parte frontale poi eh, avete visto che questa lavorazione qua va ad aprire io l'ho chiamata appunto mariposa proprio perché mi sembrano le ali di una farfalla questa maglia che qua giù mh, apre e poi questa parte qua molto bella nella parte del... Ehm, sopra della spalla e del collo quindi qua si va proprio ad, al, a, a scendere a punta sui fianchi quindi sulla parte laterale e eh, quindi si può fare una lavorazione più lunga considerando che qua allungherete ancora se fate un motivo in più quindi andrete a scendere anche di più nella parte laterale e poi si può fare anche più grande quindi più larga anziché lavorare questi tre archi eh, principali che sono questi i primi tre i primi sei giri sono in totale sette giri, scusate, della lavorazione laterale. Se ne può lavorare uno in più, quindi fare un altro arco di questi, poi la parte qua aperta a rete e poi nella parte finale lavorarne uno in più, in modo tale da andare anche ad allargare, oltre che allungare, quindi questo come preferite. Io vi do la misura di questa, vi voglio dire a che misura sono. Con la mia lavorazione in modo tale che vi possiate anche regolare voi eh, per, per lavorarla. Allora, partiamo dalla lunghezza, quindi qua dal collo fino alla fine del motivo sono esattamente dalla spalla 50 cm 52, quindi 52 centimetri in lunghezza. Per lo scollo ho lasciato 31 centimetri circa tra i 30 e i 31 e poi ho la lavorazione in apertura quindi tutta la maglia sono che poi è proprio ecco stesa bene Su tutta la lavorazione sono a 79 cm di larghezza, quindi 78-79, quindi è molto molto ampio. Per quanto riguarda invece l'apertura per il braccio, anche questo io mi sono fermata sull'ultimo motivo, ho lasciato aperto solamente quattro archetti, sul lato o sull'altro se ne può chiudere uno in più o, o, o aprirne uno in più, ecco quello come preferite, però io penso che questa apertura già comunque è più che sufficiente per il taglio della maglia, ecco, non per la circonferenza del braccio, eh, perché è molto grande, per il taglio della maglia, per la linea di questa maglia qua, quindi siamo a 30 centimetri. quindi volendo eh, si può chiudere anche un punto in più e andare a stringere qua nella parte del sottobraccio, volendo si può fare anche questo, però per il maglioncino che è, per l'utilità che ha, chiaramente è molto traforato, quindi sotto sicuramente andrà portata un top, una canotta o un lupetto a collo alto se lo indossiamo d'inverno, o un abitino, o una maglietta um, felpata, in cotone felpato, a manica lunga, col collo stondato come questa, insomma sta bene con qualsiasi tipo di abbigliamento, chiaramente se si vuol chiudere un pochino di più il... Uh, lo sbraccio è possibilissimo ecco quindi basta cucire anziché dove mi sono fermata io basta cucire anche un arco in più e diminuire l'apertura qui eh, del braccio questo uh, come volete bene questa è la lavorazione terminata vi ripeto si può lavorare per qualsiasi tipo di taglia quindi è eh, una, una maglia eh, universale per quanto riguarda